Buonasera a tutti, siamo qui a Casalecchio di Reno in occasione del Festival ehm, Politicamente Scorretto e ci troviamo qui con Willy Feijote, non, non credo abbia bisogno di ulteriori presentazioni. E, allora, come prima domanda avevo intenzione di chiederti effettivamente che importanza ha per un artista del tuo calibro e soprattutto anche dei tuoi temi la, la possibilità di partecipare a, una, a un progetto simile a tema legalità in un momento del genere. Guarda, in un momento in cui si fa così confusione sui, sui temi è importante ribadire certi concetti base appunto anche sul tema della legalità quindi per me è importante è sempre un piacere essere invitato in contesti del genere Vabbè, oggi c'era anche la, insomma, il maestro Lucarelli che mi, mi intervistava si chiacchierava insieme quindi è stato un motivo ulteriore di, di, di, di orgoglio nell'essere qua quindi sì, è importante ma, ma è sempre importante avere la possibilità di di avere più tempo per parlare oltre il limite che, comunque, in qualche modo la musica ti concede. Ecco. Sì, esatto. A proposito di questo, ultimamente, negli ultimi mesi, l'opinione pubblica si è molto concentrata su effettivamente quanto la libertà di parola abbia un peso nel mondo della musica, soprattutto quando la musica diventa un lavoro e si innescano in un determinato numero di meccanismi che, eh, appunto, è uscito fuori che a quanto pare bisogna. Ehm, aderire a un sistema in un certo senso. Io volevo chiederti appunto questa, secondo te esiste ancora la libertà di parola per un artista, è libero l'artista? Ma in realtà siamo Siamo tutti molto liberi, anche troppo, eh, quindi il, il concetto è, bisognerebbe ri, ri, ricomprendere fino in fondo cosa si intende con libertà di parola e libertà di espressione. Eh, secondo me esiste... Bisognerebbe rinsegnare la consapevolezza, eh, la complessità della libertà di espressione, quindi sicuramente esiste, dovremmo ritornare a saperla utilizzare, perché adesso ci sentiamo tutti molto molto liberi, anche troppo, quindi paradossalmente se siamo tutti troppo liberi nessuno lo è più come, come dovrebbe. Bene, allora, l'ultima domanda invece riguarda non dire mai, il tuo ultimo brano. Eh, mi ha colpito particolarmente la, la frase, questa è l'Italia, appunto l'Italia del futuro, un paese di musichette, e, e, mentre fuori c'è la morte. È una frase che mi ha colpito tantissimo, ho letto, via all'ignala di questa cosa, che si tratta di una citazione alla serie Boris. sì. sì. E volevo chiederti, eh, proprio... Come mai portare una frase così provocatoria su un palco grande come quello dell'Ariston? Cioè, qual era il tuo obiettivo? Beh, intanto beh, quella frase era anche un tributo a Boris, a Mattia Torre, che era uno dei, dei sceneggiatori, e, mh, alla serie Tutta, a Valeria Prea che è l'interprete della frase stessa. E poi mi faceva molto ridere l'idea di poterla dire, o meglio farla dire all'autore, sul palco di Saremo. Cioè in quel momento lì eravamo su un palco in cui si faceva della musichetta, mentre effettivamente nel, nel, nel paese continuavano a morire Vabbè, tutte le persone. In giorno, periodo. Era ancora più, più calzante, ma più in generale viviamo in un'epoca nella quale eh, contemporaneamente puoi, puoi leggere notizie di, di, di, di morti e contestualmente fare un balletto su TikTok. Devi solo scegliere, in realtà le cose convivono. E siamo ugualmente interessati a entrambe, quindi mi, mi, mi spaventa. Il distacco che abbiamo da tutto dalle cose divertenti dalle cose macabre e, e terribili abbiamo lo stesso tipo di approccio e distacco a tutto quindi quella frase che mi è provocatoria perché ci, ci, ci mette di fronte alla nostra in qualche modo indifferenza a tutto perché a forza di essere continuamente ricevere continui input né, di qualunque genere allora tra l'uno e l'altro non c'è differenza, quindi sì. la frase secondo me serviva per quello. E poi mi ha già ridere a prendere per il culo Sanremo. Sono... <ride> sì, è abbastanza iconico. Eh, sempre riguardo Mai Dire Mai, proprio oggi è diventata platino. Sì. Quindi complimenti Grazie. veramente. E dato che è la tua ultima pubblicazione dopo Sanremo, ad esempio molti miei guetanei, ma anche più grandi. Sono molto curioso di sapere se hai in programma un'uscita, un progetto musicale in cui appunto è inclusa questa canzone. No, la canzone non sarà inclusa in un progetto musicale perché era proprio un, un, un evento a sé stante. Ho scelto arbitrariamente di non fare un disco a Ridosso di Sanremo perché non avevo voglia che passasse il messaggio che ero andato a Sanremo per fare promozione. È interessante come scelta. Buona. Ma sai, tutti vanno a Sanremo, giustamente, perché hai di fronte poi il pubblico più ampio della tua carriera, per molti, per me sicuramente è stato così, ma non volevo neanche che passasse il messaggio che ero lì per vendere le pentole, io avevo voglia di dire una cosa e l'ho detta, e volevo che, che non venisse poi mh, appunto vissuto come un tentativo di vendita di promozione costante e quindi ci può, cioè, ovviamente il mio lavoro è scrivere dischi fare, cioè fare canzoni e fare dischi quindi sto lavorando anche a quello però non, non so dire niente di più preciso al momento perché è ancora tutto in fase molto embrionale però mai dire mai è un evento a sé stante Bene. grazie mille per grazie le risposte per il tuo tempo e ringrazio anche ATER Associazione per uh, aver uh, proposto, per aver aiutato questo progetto e niente, grazie mille. Grazie a voi.